Benvenuti su Faremusic.it, siamo in compagnia di Carlo Massarini che ci ha permesso appunto questa intervista proprio per raccontare il suo, questo progetto sul, sul beatbox e the magic mystery box per la quale lui fa da collante eh, per raccontarci la storia appunto degli anni 60. Giusto Carlo? Uh, sì, diciamo che la... allora, i beatbox sono una tribute band dei Beatles e fanno i Beatles esattamente uguali a come erano i Beatles anzi per certi versi meglio perché possono fare quei Beatles che non si sono mai potuti sentire e dal 66 in poi quando hanno smesso di fare spettacoli anche perché la musica era diventata troppo complicata troppo da studio per poterla riprodurre dal vivo non c'erano gli strumenti per farlo adesso le tastiere digitali per farlo ci sono eh, quindi loro riproducono fanno il percorso proprio dei beatles partono da, da I wanna hold your hand fino a let it be e io faccio quattro interventi all'inizio del primo e secondo tempo e a metà e nei quali racconto un po' la storia, aneddoti, puntualizzo insomma, come dire, faccio la mia chiacchierata eh, per che sono i, le, per quella che è l'importanza dei Beatles e loro suonano tutto e suonano veramente molto bene No, sono assolutamente convinto. Io ti dico quello che mi è successo. Mi è arrivato il promo del vostro, del vostro mm -hmm. spettacolo, da Maria Rosaria. Mm -hmm. e, quando mi è arrivato io sono rimasto abbastanza folgorato perché ho, ho visto eh, subito immediatamente diciamo, questa tribute band suonare. Dopodiché dagli anni 60 sono passato agli anni 80 mm -hmm. vedendo Mr. Fantasy mm -hmm. e poi sono automaticamente passato all'era di adesso vedendo diverse generazioni con la mascherina mm -hmm. questa cosa mi ha mm -hmm. fatto fare un salto generazionale in mm -hmm. un promo e io sono rimasto fotografo da questa cosa la mascherina spero che sia un momento passeggero che ci identifica sì, adesso e probabilmente sì. ci identificherà poi nella storia, speriamo che sia veramente passeggero e per il resto sì, certo il, il percorso dei Beatles in sette anni e mezzo loro hanno fatto, senza arrivare ai nostri giorni ma in quei sette anni e mezzo loro hanno fatto una corsa a una velocità pazzesca da partendo da un beat molto semplice se vuoi eh, e arrivando a una musica molto complessa e poi alla fine invece ritornando a una musica diciamo più immediata e nel mezzo hanno creato le basi per quella che sarebbe stata la musica che sarebbe arrivata dopo quindi insomma eh, hanno avuto una creatività senza pari e senza precedenti credo che ancora adesso si possano considerare la band più influente della storia questo assolutamente, a proposito di storia io sono andato a ricercare una cosa che mi ha abbastanza colpito l'ho riportata perché sennò no, non me lo sarei mai ricordato mm -hmm. e ho visto che nel 1964 i Beatles, visto che stiamo vivendo un'epoca mm -hmm. particolare come Unione Sovietica mm -hmm. furono nominati per la prima volta all'interno di una pubblicazione sovietica mm -hmm. e solo nell'86 fu, cioè, fu pubblicato il primo disco dei... Cioè Beh, loro no. sono stati comunque eh, rivoluzionari ehm, da questo punto di vista? Sì, loro hanno fatto anche una canzoncina scherzosa back in USSR okay. che era un po' una parodia di back in uh, USA eh, che okay. era il pezzo di Chuck Berry Sì, eh, loro erano in quel momento di estrema chiusura dell'Unione dell Sovietica eh, di allora eh, loro erano l'Underground quello che tutti i giovani occidentali invece come dire, ascoltavano tranquillamente in radio e sui dischi dal vivo loro lo facevano girare, non loro di persona, ma i loro fan lo facevano girare eh, attraverso delle copie e la cosa curiosa è che le copie venivano fatte sulle eh, lastre a raggi X cioè venivano stampati i dischi sui raggi, sui ra su, praticamente sulle vecchie lastre in maniera tale da farli girare senza dare nell'occhio. Questa è una cosa veramente... Loro fantastica. hanno portato una prima idea di democrazia in un contesto... Loro, che... hanno, loro hanno sicuramente, in Russia sicuramente sì, loro hanno portato sicuramente una ventata di freschezza, di ottimismo, di energia, eh, che è quella che ha un po' messo in moto gli anni 60 la cultura giovanile che poi diventa la controcultura, insomma i Beatles hanno avuto una parte molto rilevante nel creare le condizioni per cui. Certo, senti, in questo momento in cui tu comunque sei già, hai già iniziato questo tour, quindi hai già fatto diverse date, cominciato da Milano, adesso siamo, dopo Pasqua, sta ripartendo questa seconda parte, che cosa hai riscontrato attraverso il pubblico, cioè l'empatia che hai provato attraverso è proprio un tipo di pubblico di varie generazioni Cioè, le mamme portano i bambini a ascoltare i Beatles a conoscerli nuovamente qualche volta, cioè ci sono stati dei bambini in sala eh, non so se era mancanza delle babysitter oppure <ride> la loro voglia di, di far sentire qualcosa di diverso ai, ai loro figli eh, il pubblico generalmente è un pubblico come dire, che ha conosciuto i Beatles che li ha vissuti insomma, certo. ci sono naturalmente i curiosi che vengono a capire cosa è stato, perché è stato, che erano, chi erano questi famosi Beatles e, e per quanto riguarda l'impatto col pubblico, beh insomma io non sono molto abituato, nel senso che io non sono essenzialmente un televisivo, un radiofonico o certo. uno scrittore, quindi non... Non, eh, però mi è, mi è capitato di fare teatro, mi capita spesso di fare delle cose del vivo, per carità, anche in ambito tecnologico, però è chiaro che un concerto è un'altra storia, credo che se lo godano molto i ragazzi, nel senso che ci sono su non grandi applausi, eh, grande partecipazione, chi canta, tutti in coro, chi balla, sicuramente c'è molta partecipazione, io insomma, faccio la mia parte, sono contento di fare la mia parte e credo di aiutare loro a essere come dire, contestualizzati un poco di più e poi alla fine poi ci ritroviamo tutti insieme. Credo che la tua voce sia e la tua presenza sia assolutamente il collante necessario da questo punto di vista. Ti volevo chiedere, ma secondo te, eh, c'è la possibilità di creare un ponte tra un Mr. Fantasy del passato e un Mr. Fantasy di oggi? Non sarebbe bello? Non lo so, sì, sarebbe bello. Io ho un progetto del genere. Io volevo fare degli special sì, sui 40, 40 anni di Mr. Fantasy, quindi proprio, come dire, fare... un un ponte, fra, hai detto bene, fra allora e adesso. E il problema della televisione, diversamente da altre cose, come per esempio lo scrivere, è che se quelli della televisione non ti danno i soldi per farlo, certo, no, certo. tu non lo puoi fare, certo, mentre certo. invece tu puoi scrivere e puoi pubblicare, sicuramente lo puoi Ricordo fare web. Ricordo un discorso simile cioè, alla fine di ghiaccio bollente. Eh almeno. sì, il problema è che se, se la RAE ti dice ok, facciamolo, lo fai, bene o male, ma lo fai. Se invece la Rai ti dice non mi interessa, si fa dura, si fa molto difficile. No, questo assolutamente. No, comunque sono contento che comunque sia comunque nei tuoi progetti. No, era, questo... no è un'idea perché ci stavo pensando proprio questo Ma quarantennale. Che mi fa molto piacere. Perché questo... insomma io ti ricordo con cravatte a camerini, cioè situazioni molto belle dove comunque raccontavi una certa... Era negli anni 80 e trasportarti adesso, secondo me, potrebbe essere veramente. Avevamo un, un po' di idee di come creare questo ponte e speriamo che ce lo facciano fare. Mi farebbe molto piacere. E, niente, Vabbè. io. Grazie, grazie Carlo, grazie, grazie a tutti.